Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto una premessa, quali sono gli eventi ai quali ci riferiamo? Sono i grandi eventi sportivi che si svolgono su strada, quindi eventi podistici, gare ciclistiche, gare di triathlon, tutti quelli che in sostanza richiedono occupazione di suolo pubblico. Eventi che fino allo scorso anno a Roma avevano o uno o nessun organizzatore. Eh, cosa è accaduto? è accaduto infatti a partire dal 2016? Mi fa piacere ricordarlo, Roma ha finalmente dimostrato di avere capacità di rispondere rapidamente all'evoluzione normativa nazionale, ad esempio le norme sulla sicurezza e, e fornire servizi efficienti come mai era accaduto in passato non a caso quest'anno ci sarà per la prima volta il Gran Premio di Formula E non a caso arriverà l'ultima tappa del Giro d'Italia e così via quindi ha dimostrato il Comune di Roma per la prima volta di riuscire a fornire servizi efficienti come non mai, voglio citare un altro esempio tanto caro al consigliere che è vero, gli internazionali di tennis naturalmente non, eh, non, non, sono nati, non sono arrivati a Roma grazie a questa amministrazione, però ricordo ad esempio come Binaghi nel 2015 si chiedeva se Roma avesse un sindaco e si chiedeva possibile che a Piazza del Popolo non si possono vedere tutti i politici, si tutti i politici dire quello che vogliono e noi non possiamo mettere un maxi schermo per mostrare le partite e anche dei campi per far giocare i bambini. Ebbene quest'anno a Piazza del Popolo c'erano i campi da tennis per far giocare i bambini e c'erano i maxi schermi che trasmettevano le partite degli internazionali e tutti hanno potuto vederle. Quindi un evento di elite diciamo, è, stato, è diventato un evento per tutti. Come si assegnano quindi questi grandi eventi? O tramite la richiesta di occupazione suolo pubblico, oppure tramite procedure ad evidenza pubblica. Nel primo caso chi fa per primo la domanda si aggiudica l'evento, quindi se la ASD Diario in Francia dovesse chiedere la, mh, presentare la domanda di occupazione sul pubblico per organizzare la maratona del 2035 e dovesse avere i requisiti tecnici per poterla organizzare, allora il Comune potrebbe dire sì, ok, sei arrivato tu per primo ti, ti do a te il il diritto a, ad occupare il pubblico per organizzare questo evento, che ricordiamolo è unico perché, perché le norme della federazione nazionale lo stabiliscono, ovvero ogni comune può, italiano può organizzare una maratona e una mezza maratona, ma anche le norme del buonsenso lo prevedono, eh, ovviamente sarebbe eh, ingestibile un, eh, pensare di organizzare una maratona ogni mese e bloccare quindi la città, le strade, le vie e gli autobus. Per questo motivo, quindi, eh, teniamo che il metodo più corretto non sia quello del, eh, della richiesta di occupazione solo pubblica, ma della procedura pubblica. Attenzione, tra l'altro, non è che lo riteniamo noi, eh, lo ritiene la legge. Eh, in un mondo normale, in effetti, la mozione di oggi non avrebbe senso di esistere. Purtroppo, gli ultimi dieci anni sono stata una prolungatissima eccezione alla norma e quindi oggi abbiamo presentato questa mozione. Ve lo racconto partendo da un articolo uscito sulla Repubblica nel 1997. Che intitolava Nessun accordo, nessuno spiraglio, è sempre più in bilico la maratona in programma a Roma il 22 marzo 98. Scenario: la frattura all'interno di Italia Marathon Club. Da una parte un centinaio di soci e un presidente, Umberto Silvestri, dall'altra cinque soci che hanno destituito il Consiglio nominandone un altro, con a capo Enrico Castrucci. In mezzo a far d'abito il Comune, il sindaco Rutelli e l'assessore allo Sport Milana. In conferenza stampa Silvestri. Allora Presidente Italia Marathon Club andrò, eh, dichiarò contro l'amministrazione, la gara è nostra e c'è anche una delibera del Comune che ce lo dice, di contro l'assessore diceva no, la Maratona è del Comune di Roma e della FIDAL, sia chiaro. E aggiungo a questo quanto riportato invece dalla federazione molto più recentemente, ovvero che nel 1994 come nasce il, la Maratona di Roma che tutti conosciamo? Con un accordo, con un comitato organizzatore costituito da FIDAL e Comune di Roma che nel 1994 eh, coinvolse altri due organizzatori, Duchi che è dell'organizzatore della Roma Ostia e Silvestri appunto, di Italia Marathon Club. Dopodiché nel 1997 scoppiò appunto la rivolta interna di cui vi ho parlato in questo articolo e di nuovo Comune e Federazione scelsero Enrico Castrucci così come tre anni dopo nel 2000 ci fu una nuova valutazione e di nuovo fu scelto Enrico Castrucci. Di fatto quindi un, diciamo, un, un, un protobando anche allora ci fu, ovvero la selezione di, di un soggetto scelto dal, dal comitato organizzatore costituito quindi da FIDA e dal Comune di Roma ci fu già allora, dall'inizio, da subito. Appunto, poi dopodiché nel 2004 non si sa per quale motivo si spensero le luci. Nel 2017 il comitato organizzatore è, è risuscitato, quindi la sindaca Virginia Raggi riunita insieme all'assessore Frongia, al presidente della Fidel Giomi, al vicepresidente Parrinello e al segretario Pagliara, si sono riuniti già in tre occasioni per valutare appunto tempi e modi di un bando attraverso il quale ripristinare una procedura che è quella che... Prevede la legge, lo ripeto ancora una volta, e quindi mi abbiamo deciso comunque di portare in, in aula questa mozione affinché eh, tutti i consiglieri possano eh, esprimere quello che, che pensano a tal riguardo. Grazie.